Io ho sempre prediletto il mondo immaginario al mondo reale perché io avevo necessità di fare esteticamente il mio mondo perfetto. Quando al mattino cammino per le strade, guardo i palazzi e li trasformo. è la curiosità che poi ha canalizzato tutta questa energia e l'ha trasformata nel lavoro che è molto sfaccettato, cioè parte dall'oggetto ma va all'architettura, va all'editoria, va alla grafica. Come inizia la mia giornata? Inizia con un'intuizione. Di solito avviene mentre mi alzo, nei momenti, quelli che io chiamo di solitudine. E a volte resto ferma a pensare e il mio cervello inizia a produrre immagini, creazioni. Poi arrivo in galleria con tutte queste idee e iniziamo a fare i vulcani, quindi una parte in una direzione, e l'altra parte in un'altra. Siamo un club eh, di idee, però quello che è incredibile è che poi riusciamo a realizzarle. Oggi ci fanno credere di avere delle necessità diverse dal sempre, per cui ti continuano a far sentire inadeguato sia nella moda che nella casa perché è arrivato il nuovo prodotto innovativo. Non è vero perché poi dopo quando vai a casa dei clienti tutti dicono ah ma il pavimento si riga, oh, oddio ma terrà nel tempo. Quindi le domande sono delle domande reali. Tu ogni anno devi produrre qualcosa, ma chi l'ha detto? la società di oggi. Allora io penso che sia finita l'epoca dell'usa e getta e forse questo mondo va totalmente ripensato. Va ripensato su qualità e durata. Vogliamo iniziare a ripensare alla durata del pezzo, al fatto che poi lo riciclo e quindi non lo spreco. Quest'idea di essere sempre innovativi e sempre nuovi. Non è vero perché questo pavimento che c'è qui è un pavimento che ha più di dieci anni ha convissuto con 10.000 allestimenti di tutti i tipi, dal Giappone a eh, linee di Concetto, a, a Paolini, al Rinascimento ed è sempre lo stesso pavimento. Non ho mica dovuto cambiarlo. Questo pavimento ha delle caratteristiche, i colori diciamo che io amo, sono sempre stati comunque nella gamma dei grigi, dei Tortora, che sono dei colori che io definisco colori senza tempo. In più il grande formato, che era una novità quando io l'ho posato diciamo, più di dieci anni fa, per cui questa idea di avere una superficie uniforme e l'indistruttibilità. Sopra questo pavimento sono transitati tavoli di marmo, tavoli Sempre tornato bello come prima, quindi questa bellezza di essere eterno. Se dovessi dare un consiglio ad un'azienda che fa qualità bene, gli direi di rallentare, di comunicare qualità, sicurezza. Io dico sempre però una sola frase, la qualità paga sempre. Perché quando tu fai una bella mostra, un bell'oggetto, una cosa che dura nel tempo e non invecchia, la gente lo compra. Io ho sempre definito la mia vita un grande film con degli attori, questi attori eh, sono i miei clienti, sono i miei fornitori, sono i materiali, io sono sempre in scena.